Oh mio dio, guarda guarda guarda. Una cosa bella di Londra? Qualsiasi cosa che vuoi mangiare quella trovi. Oggi è la volta del lattefulco mango, anche chiamato champagne mango oppure honey mango. Honey mango. Che cos'è questa cosa? Beh, come tutti quanti i mango, anche questo è molto dolce, ricco di vitamina A, vitamina C, è molto fibroso. Oni mango. Insomma, per farla breve, ero molto curioso di assaggiare perché sembra essere una varietà molto, molto, molto, molto buona e molto ricercata di mango. Come si presenta? Questo qua è un oni mango questo qua è un mango normale io quello che vi posso dire è che il profumo è già una cosa spaziale essendo io un grande esperto di mango sono andato a vedere su WikiHow come si apre e come si mangia, allora in maniera molto semplice quello che dovremmo fare è un taglio in modo tale da togliere, tagliare gli occhi il nocciolo dal centro, a quel punto faremo una scacchiera in modo tale da estrarre cubettini di mango uno alla volta mangiato allora andiamo ad aprirlo, taglio nocciolo via, in questo preciso istante sto cercando di andare attraverso il mango cercando di seguire Oh mio dio, guarda, guarda, guarda il coltello Cioè è come burro ragazzi Guarda che colore c'ha Il profumo è una cosa pazzesca Mango pakapa A questo punto la cosa da fare è semplicemente farlo poppare il solito. Oh mio dio Wow è dolcissimo. Per quanto riguarda il sapore, per descriverlo lo faccio in maniera molto semplice. Prendete un mango, brullatelo per farlo diventare una crema, aggiungeteci del miele, tipo un miele di castagno. Wow! Parlando di costi, sono 2 euro ogni mango. Il gusto è una cosa spaziale, io vi consiglio di provarlo. Buono, buono! Da Giacomo un saluto è tutto, keep me on board, ciao!